Bisogna tenere conto di quando io ho cominciato questo mestiere. È stato per puro caso, perché io lavoravo in un'azienda che vendeva macchine per fare il formaggio. Non, non, non avevo nulla che fare. Però avevo un'amica, no scusate, bene, adesso per arrivare al giorno, avevo un'amica che era segretaria del giorno una delle segretarie del giornale siccome dal giorno si era licenziata l'unica donna che era Dele Cabria e si era licenziata per solidarietà con il diciamo licenziamento del direttore ed è stata l'unica giornalista l'unico giornalista perché nessuno dei 300 maschi diretti il giorno si licenziò, e quindi avevano bisogno di una cosa simbolica cioè avere una fessica in redazione cosa che il corriere non aveva allora avere una donna su 300 uomini era una roba di parità, democrazia di <ride> tutti uguali e mi, però mi assunsero come segretaria non facendo per fare la programmazione. Il mio modo io non avevo, avevo collaborato con la notte per fare, non so, la nostra delle robe assurde e pagate tantissimo, mentre intanto facevo il lavoro di piano. Allora, il mio metodo non sapevo, era un mestiere che non sapevo più, non avevo mai. Il metodo è stato l'antica, antichissima, antichissimo metodo delle donne per sopravvivere, e compriti, eh? mm -hmm. cioè l'ipocrisia. Cioè, ho cominciato, ai miei colleghi maschi che mi guardavano un po' disgustati, a dire ma che non sono meraviglioso che scrivono. Mm -hmm. <ride> <ride> Mi è, mi è capitata una cosa che non c'è più, e cioè e qui il vice direttore, che era un giornalista bravissimo, no? ogni volta che lui mi consegnava un pezzo di cronaca, lo leggeva e lo stracciava, no, cosa che ho è del no, no. no, sì. è arrivato a stracciarmi un pezzo quattro volte, quindi lo stesso pezzo. Sono stata costretta, anche da questa cosa, a imparare perlomeno come si mette insieme un giornalista in modo, scusa, un articolo in modo che la gente lo lega sino in fondo. Ecco, quindi io sono molto grata a me stessa per aver usato l'ipocrisia che secondo me le donne hanno abbandonato e soprattutto questo vice direttore che mi ha proprio insegnato l'unicità. Questo, quindi io lo devo ai uomini, perché allora donne, certo c'era Camilla Ceterna che leggevamo, però diciamo che noi eravamo, dovevamo fare dei lavori molto più modesti, quindi Camilla che secondo me è stata il massimo del giornalismo non solo femminile di quegli anni lei faceva politica e faceva questo lato debole questo lato debole in cui raccontava la società milanese come poi nessuno ne è più riuscito in maniera stupenda con i disegni di Madeleine e tanto a te, eh, eh. grandissima. Quindi, eh, sì, anche me l'hanno insegnato un nome Il mm -hmm. donne non trovo, quando dicevo, imparavo per esempio. dalla Camilla C'è imparavo dei modi di dire che, che non usavo, mm -hmm. invidiandola, in, in, in perché non volevo piano. Però mi sono, sono permesso di cominciare a usarla con la sua e posso. va.